Ascoltami, quindi tu mi stai dicendo veramente che io non posso più fare video in videocamera solamente perché mi sono tagliato questi capelli? Ma vai a cagare! Vai, vai a cagare! Oh cazzo, mi si è distrutto il cellulare. No, in realtà il, il cellulare era già rotto da prima e quindi ora che ho fatto il clickbait possiamo iniziare con il video. Sono le 11:30, e mezza, però voi non ve ne accorgete perché le luci fanno la magia. Non so, voglio dire qualcosa di interessante per far venire il video di 5 minuti, però non ce la farò mai. Scegliamo il personaggio, Si Se vedete che le mie cuffie fanno schifo, che qua manca una roba e qua invece c'è lo scotch, perché sono povero e non posso permettermi delle cuffie. Allora qua c'è uno a terra, parliamoci. Mi chiamo Andrew, sono... Russo, sappiamo sta cosa. Kit medico, molto bene. Prevedibile. Un libro? La Divina Commedia? Ah no. Allora, qua c'è morto un accentino. Ma quanta gente è morta qua? Cioè, devono essere tardi per essere morti qua. Cos'è? Impiastro curativo. Con la mano che fa così: nell'immagine. H con XD. <ride> XD. <ride> ah! E la madonna, anche io? No, io non, non sono appassionato di wrestling, sorry Bevi, beviamo, dai Speriamo che sia vodka, because I'm a russian Dove è mia vodka? Voglio vodka Adesso ci troviamo una escort qua dentro Un cazzo ci cioè, abbiamo trovato, proprio niente Oddio, un nonno Uccidiamolo No, dai I'm a Ramon I kill everything Oh, oh ma il sete si ragiona già bene Re delle erbe, ma che cazzo me ne frega a me? Io sono il re della vagina Forca? Posso usarla? No Volevo fare io, io, io, io. Pianta blu speciale, specialissima proprio Come il mio pene No, no, no, basta, basta Bene Kit medico, molto bene, ma a me non serve perché sono fortissimo e non uso i kit medici. F, come figa, figa pelole. Frega un cazzo, io so ammirare, coglione. Quali sono le pozioni da nabbi? Gli uomini alfa non le usano, ma io sono un uomo beta. Può zappare lì per 20 ore. Per aprire un Cristo di cespuglio No, adesso te vieni qua Te vieni qua ti fai ammazzare, stronzo Ma si rianimano, cioè te li uccidi un secondo prima Poi torni lì dopo due secondi Sono ancora lì ad aspettarti È come se io adesso faccio così Sono rinato Sono rinato Oddio il cervo, ma cazzo quel cervo Corre come una merda Ma si può aprire Ma dai Safe place here, eh Mi raccomando, safissimo proprio non bere, attacca quello lì! Mi prude il culo, aspetta, mi devo grattare il culo, aspetta. Grazie, gentilissimo. <coughs> no, no, no, no, no, no, no, dai, le fanno, vai via. No, no, no, no, no, no, no, no. Premi il, il tasto F per abilitarla. Che cosa? Cosa devo abilitare, tua nonna? Oddio, no, scherzavo! Pref... Ah! Oh, oh, qua qua acqua. Oh. È antifuoco, cioè. Cosa mi ha dato? Sì, ma non guardo mai un cazzo, però anche io. Ok, devo andare là ora. Andiamo. Oh, che buon odore. Aspetta. Ah, L'aria del mare. Molto bene. Oh, che è una discarica? Mi sono trovato da solo, allora. Oddio, mi ha portato il libro. Grande. Che poi c'è un libro grosso così rispetto a lui. Che devo fare, scusa? Oh! E il metto da soldato, lo voglio. Oh, guarda che bellino che sono ora Delle radici di manioca che sono più grosse del mio cazzo, cioè Ma cammini da gorilla, cioè fatelo dire <tell> Guarda che mi scaccolo un attimo Ecco qua. Oh, belli gli 11 FPS. Bellissimi, veramente. Mi fa veramente contento aver comprato questo PC a 200 milioni di euro. Per poi avere 11 FPS. Oddio, sono fierissimo. Adesso attacco lui. Stronzo. Cioè, anche se sto fermo riesco a vincere. Guarda. Bene, ragazzi. Questo video finisce qua Lasciate un mi piace un commento e iscrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella, ragazzi. Mezzanotte Yeah Molto bene